sono candida e benvenuti sul mio canale eh, nel video di oggi realizzerò una borsetta che mi permetterà di contenere la mia Midori il cui tutorial eh, l'ho pubblicato la scorsa settimana e lo trovate sul mio canale eh, per il video di oggi eh, il progetto del video di oggi è un po' particolare perché eh, avevo visto questa borsetta sul, su un profilo di eh, Federica Cera eh, che è una ragazza sarda che fa delle cose molto carine e, e mi è subito piaciuta e ho voluto provare a farla, e se non che eh, dal momento che lei non fa i tutorial eh, praticamente mi ha, messo, mi ha dato tutte le informazioni necessarie per realizzare la borsetta e sto facendo io il tutorial al posto suo comunque nelle descrizioni del, del progetto di oggi vi lascio i, link, i suoi link per andare un po' a curiosare e vedere le cose che fa e quindi partiamo subito con, la, eh, con la, la realizzazione della borsetta perché vedrete che è una cosa molto, molto carina per, con, per contenere quello che, che preferite. Io lo, la farò ad hoc per, questo, per questa. Midori vedrete che viene una cosa carina, e poi a seconda di come la personalizzate, ne potete fare veramente svariati usi. Per realizzare la borsetta, abbiamo bisogno di allora, togliamo questo, abbiamo bisogno di due fogli. Io utilizzerò perlomeno due fogli di questa carta che vi ho già più volte fatto vedere e quella che uso sempre io per i miei lavori come, come, come carta tinta unita. è una carta con questo marroncino che a me piace molto perché si adatta veramente a tantissime, a tantissime carte. E poi è molto bella perché non so se riesco a farvela vedere. È una carta che da una parte goffrata, quindi rimane comunque con un, una bella texture ed è, ed è bella da vedere e dalla parte interna rimane liscia quindi la potete utilizzare come meglio credete io generalmente utilizzo chiaramente la parte go, goffrata sull'esterno in modo che, che si veda bene perché mi piace di più allora partiamo subito e intanto dobbiamo tagliare due pezzi di, di, di carta per realizzare la nostra borsetta. allora Premetto che le misure che mi sono state date sono in pollici, però, visto che, eh, non so voi, ma io eh, ho tutto, diciamo, la mia strumentazione è in millimetri e mi trovo meglio a lavorare in millimetri, cosa ho fatto? Ho convertito tutte le misure da pollici a millimetri, chiaramente, lo sapete se, se fate questi lavori lo sapete benissimo, nelle conversioni eh, i numeri decimali non sono non sono sono un po' impegnativi perché avremo delle misure un po' un po' strane però eh, adesso dal momento che io nei miei tutorial metto sempre ehm, vi segno sempre le dimensioni farò così vi metterò sia le dimensioni in centimetri che le dimensioni in pollici così se voi preferite usare i pollici usate i pollici se preferite usare i centimetri usate i centimetri così potete realizzarla in qualsiasi caso allora, innanzitutto partiamo dal tagliare, come dicevo, i due cartoncini che mi serviranno per realizzare le due parti che poi andranno a formare la mia borsetta. Allora, abbiamo eh, la prima parte, il primo cartoncino, che andrò a tagliare con due misure, queste ve le posso dare anche abbastanza intere, perché comunque non cambia molto, che sono 25.5 Così per 20.5 poi ripeto avrete le dimensioni anche in pollici le vedrete le, ve, le vedrete le vedete in sovraimpressione quindi il primo cartoncino che è 25,5 per 20,5 e poi abbiamo bisogno di un altro cartoncino che invece è 25,7 per 19,7 ecco, queste sono praticamente questi sono praticamente i due cartoncini di cui ho bisogno per realizzare la mia borsetta ora dobbiamo andare a fare dei pieghi partiamo dalla parte più semplice allora e qui vi sto parlando della parte da 25,5 x 20,5 allora prendo il mio attrezzo per fare segnare i pieghi Chiaramente se voi non lo avete, ve lo segnate con la matita e poi con un bulino andate a segnare la piega. Allora in questo caso cosa vado a fare? Sul lato corto, quindi stiamo parlando del lato da 20,5, vado a fare un piego da 1,2, così, anzi lo faccio vi dicevo dal momento che voglio utilizzare la parte goffrata sull'esterno vado a piegare vado a fare il piego dalla parte interna così quindi vado a piegare da 1,2 e 1,2 dall'altra parte quindi vado a fare un piego da 1 e 2 su entrambi i lati del mio foglio dal lato corto dal lato 20,5 dopodiché giro il foglio quindi siamo dalla parte da 25,5 vado a fare tre pieghi allora uno da 3,8 così uno da 16,8 e uno da 18,4 ok quindi questo è il primo foglio con i vari pieghi facciamo le pieghe sul secondo cartoncino quindi quello da 25,7 x 19,7 sul lato lungo giro sempre perché io faccio le pieghe dalla parte liscia sul lato lungo quindi sulla parte da 25,7 vado a fare un piego da 3 e 8 da un lato e da 3 e 8 dall'altro lato quindi da entrambi i lati vado a fare un piego 38 e 38 mentre nella parte corta quindi quella da 19,7 vado a fare un piego da 38 un piego da 16 e 8 e un piego da 18 e 4 e questi sono i pieghi per il secondo foglio per creare la borsetta. Allora in questo caso vado a tagliare con la forbice vado a tagliare con la forbice queste parti magari facciamo così ve le segno con una matita così secondo me avete più chiaro come quello che poi dovete tagliare mi sembra potrebbe essere un'idea quindi vado a tagliare queste parti io le segno così vi faccio vedere cosa tagliare poi ditemi se questo sistema vi sembra perché a me sembra che potrebbe andare bene perché quando poi voi fate le pieghe magari vi perdete un attimino invece in questo modo vedete queste sono perché qua ci sono delle pieghe che magari si vedono male sulla telecamera comunque io andrò a tagliare questa parte così penso che si capisca meglio quindi vado a tagliare così ok vado a tagliare tutti i lati meno male che mi sono lavata gli occhiali perché allora io ehm, non ho mai portato gli occhiali in vita mia vi mentre taglio vi racconto questa cosa non ho mai portato gli occhiali in vita mia, da quando ho cominciato a vedere meno da vicino e quindi ho dovuto cominciare a portare i classici occhiali per, per vedere da vicino, sono un po' iniziati i miei problemi perché oltre a non essere abituata a portare gli occhiali che ogni tanto mi dimentico, devo tenerli in borsa, adesso ho un po' preso l'abitudine, ne ho uno per... Eh, ne ho, no, ho un po' gli occhiali sparsi dappertutto... Eh, però puntualmente eh, mi dimentico di lavarli <ride> lo so che è assurdo però ad un certo punto dico Boh, eh, la vista mi sta peggiorando sempre di più e poi mi rendo conto invece devo, devo solo lavare gli occhiali perché se non vedo nulla è perché sono sporchi e adesso oggi visto che dovevo fare questo lavoro che è un lavoro abbastanza di precisione con tutte queste pieghe ho deciso di, di eh, lavare gli occhiali subito così, mm, così riesco a vedere bene allora nella parte bassa vado a tagliare così un pezzettino in questo modo della mia letta perché così non mi dà fastidio quando vado a piegare adesso vi faccio vedere perché ok ora tagliato tagliato tutto in questo modo vado proprio a creare i pieghi no prendo il mio osso l'altro perché mi trovo meglio questo qui vado a fare i pieghi che ho segnato in questo modo qua. Queste saranno delle alette, che sono così. Pieghiamo tutto. Schiacciamo bene. Se non avete questo piegatore in osso che è comodissimo, utilizzate il bordo di una forbice, qualsiasi cosa, ma mi raccomando, schiacciate bene tutte le pieghe. Così facciamo l'ultima questa ok adesso voi ancora non, non non avete non sapete come rimane la borsetta ma vi, di, vi dico che questa praticamente è la parte posteriore della nostra borsetta adesso andiamo a costruire il davanti il secondo foglio quello da 25,7 x 19,7 va tagliato in questo modo allora in questo caso non posso ehm, segnarvi con la matita le parti da tagliare perché ehm, andrei a sporcare il mio foglio e non posso perché devo utilizzarlo tutto quindi vi faccio solo vedere come tagliare allora nella parte bassa è semplice perché qua ci sono due pieghi, qua c'è solo un piego, qua si formano due quadrati. Quindi nella parte dei due quadrati vado a tagliare semplicemente questo lato qui, così. Uno e due, fino qui. Quindi abbiamo tagliato praticamente nella parte dove ho fatto il piego perpendicolare da 3 3,8. Ora vado a tagliare anche l'ultimo rettangolino che si è creato qui in alto che comprende anche il piego centrale quindi beh, questo ve lo posso segnare perché tanto devo eliminarlo quindi facciamo la, la stessa tecnica di prima così vi faccio vedere meglio andiamo ad eliminare questi due rettangolini uno e due taglio meglio perché non si stacca eccoci qua ok quindi siamo in questa situazione qui allora, prima di fare eh, i pieghi, facciamo ancora una cosa, così rimane bello piatto e, e si capisce meglio. Dobbiamo ancora andare a fare un'operazione, cioè andare a creare due pieghi su queste due alette laterali. Vado a segnare il centro dell'aletta, che era 3,8, quindi a 1,9, sia da una parte che dall'altra. Che è uguale, quindi a 1 e 9 vado a segnare il centro, così. Dopodiché con righello e bulino vado a creare un piego praticamente vi faccio vedere meglio dal centro che ho segnato farò un piego verso la punta qui finale del, del mio cartoncino e un piego verso l'intersezione di questi altri due praticamente vado a creare un triangolo fatto in questo modo sulla mia aletta da entrambe le parti mi raccomando solo fermarsi su questo punto qui e non andare oltre quindi per farvi capire facciamo in questo modo allora piego l'aletta ecco quindi solo qua ci dobbiamo fermare con i nostri pieghi obliqui quindi vado a fare i miei pieghi poi ve li faccio vedere realizzati così puntiamo bene quindi facciamo uno e facciamo due idem dall'altro lato vedete che abbiamo fatto i due pieghi uno e due idem da questa parte qui ho l'ombra della luce della finestra che mi, che mi nasconde un po' ma diciamo che si vede abbastanza bene una ecco. e di qua è più chiaro così e due Ora i pieghi sono proprio finiti, andiamo a piegare il tutto. Quindi cominciamo da qui. Ho preferito fare dopo i pieghi perché eh, per farvi per far rimanere ben piatto il, la nostra borsetta in modo che si capisse meglio il lavoro che stavo facendo adesso che era un pochino un pochino particolare, quindi qua c'è un piego, qui ce n'è un altro. Adesso poi alla fine vi faccio vedere e qui nell'interno 1 2 E adesso vado a fare anche i pieghi che ho segnato col bulino che sono questo il primo così e il secondo così allora io li ho adesso li avevo segnati dalla parte per ehm, per, per perché mi sembrava più semplice farvi capire li ho segnati dove avevo fatto tutti gli altri pieghi però in realtà adesso io l'ho piegato in questo modo piego anche questo anzi facciamo così li piego tutti e due quindi uno e due così eccoci ok però eh, in questo caso le due alette vanno piegate sul rovescio perché eh, questa parte deve entrare all'interno della mia borsetta quindi io, li ho, io ve l'ho fatto vedere per, eh, così per, eh, perché mi sembrava più chiaro da questo lato ma in realtà questi pieghi, solo i pieghi del, delle alette laterali vanno fatte sull'esterno così tanto adesso viene viene facile fatti già una volta vengono solo portati sull'esterno adesso vi spiego perché e capirete tutto eh perché quindi vi faccio vi faccio uscire da questa parte qui perché è quello che mi interessa questo perché adesso vedrete come per incanto la nostra borsetta che si forma quindi questi vengono messi sull'interno così questo Qua abbiamo fatto due pieghi, vi faccio vedere, questa viene piegata in questo modo, adesso ve l'assemblo solo velocemente per farvi capire e poi andremo ad incollarla. Praticamente abbiamo, allora ripeto, queste due parti andranno incollate qui una sull'altra, qua creeremo la base della nostra borsetta in questo modo, quindi questa parte qui sarà praticamente... Il laterale della mia borsetta che si chiuderà in questo modo ecco perché ho dovuto fare le pieghe all'interno così ora le due parti della borsetta sono completate dobbiamo andare ad incollarle tra di loro per incollare il tutto occupiamoci prima di questa parte della borsetta allora come prima cosa andiamo a creare la nostra, la nostra base quindi andiamo a mettere la colla possiamo utilizzare questa sul nostro quadratino in questo modo così e lo andiamo ad incollare sulla nostra base in questo modo qua questa sarà, vedete che stiamo creando la base schiacciamo bene e stiamo creando la base della nostra borsetta in questo modo idem andiamo ad incollare anche l'altro lato quindi colla e anche l'altro lato vado a schiacciare bene in questo modo qui così e abbiamo creato la base interna della nostra borsetta ora prima di andarla ad unire all'altro lato in questo modo perché la uniremo in questo modo qui vado a gestire i laterali perché altrimenti se prima incollo la base diventa più complicato poi andare ad incollare i laterali invece vi faccio vedere come incollare prima i laterali e poi non ci resterà solo che chiudere il fondo allora praticamente vediamo un po' se riesco a qui abbiamo visto abbiamo fatto i due pieghi che sono così ok quindi dobbiamo andare ad incollare questa parte interna del mio piego con la l'aletta del, del, del cartoncino posteriore della mia borsetta in questo modo qui proprio andandoli ad incollare uno sull'altro semplicemente in questo modo e adesso vi, vi assicuro che è più difficile solo perché vi devo, vi devo far vedere come incollarlo quindi andremo ad incollarlo così per cui come procedo vado a mettere la colla su questa parte della mia, del mio cartoncino quindi sull'esterno di, di questo cartoncino qui vado a mettere la colla e poi andrò ad attaccare la mia oletta obliqua è più semplice quindi cosa faccio? Vado a mettere qui sul cartoncino la colla oppure, ma si sì, mettiamo, mettiamo questa che tanto fa ben presa, vado a mettere questa così e ora vado ad incollare semplicemente proprio, spero che si veda bene, perfettamente in linea il mio, la mia aletta su, su questa base qua più dritta possibile, vi raccomando infatti ho sbagliato ne ho saltato un pezzettino non voglio mettere la testa sul, sul lavoro per farvi vedere bene quindi diventa un pochino più complicato così ok, in questo modo vedete che incollata perfettamente allineata adesso schiaccio bene in modo da incollare perfettamente così ok vedete che abbiamo incollato un laterale ora andiamo a fare lo stesso dall'altra parte quindi dobbiamo andare ad incollare questa piega, questa parte qui, sul, sull'altro laterale, come abbiamo fatto prima, in questo modo qui, esattamente sovrapponendo. Quindi le parti oblique, le alette oblique, mi raccomando, vanno verso l'esterno, importantissimo, in questo modo qua quindi aletta obliqua sull'esterno quindi cosa faccio? vado a mettere la colla sul mio laterale, in questo modo qui quindi vado a mettere la colla qua allora ho deciso di accendere la luce perché secondo me ci sono troppe ombre vediamo se con la luce funziona meglio più giallo bah, più o meno le ombre ci sono sempre non lo so ma forse un pochino meglio quindi vado a mettere la colla sul mio laterale qua e adesso non devo fare nient'altro che andare a inserire sotto dove ho messo la colla e sopra la mia aletta facendola aderire perfettamente al bordo in questo modo qui aletta Obliqua all'esterno, così vado a premere bene in modo da incollare perfettamente. Così quindi schiacciamo bene e incolliamo sia da una parte che dall'altra. Facciamolo ancora un po' così. Così in questo modo qua incollate le due alette cerco di non fa, di mettere l'ombra così vado a chiudere praticamente il fondo in questo modo quindi colla se avessimo chiuso prima il fondo me lo metto da questo lato che non c'è l'ombra se avessimo chiuso prima il fondo diventava più difficile secondo me chiudere i laterali quindi io la costruzione l'ho fatta in questo modo quindi adesso mi raccomando centriamo bene in modo da chiudere bene la base della borsetta e farlo anche in modo che rimanga dritta Adesso basta mettere praticamente sovrapporre la parte posteriore la parte superiore con quella posteriore che sono identiche quindi vi diventa molto semplice allinearle perfettamente così vado anche dalla parte interna con il mio col mio osso a, a schiacciare bene per incollare bene l'ultima cosa da fare prima di farvi vedere la borsetta praticamente è quasi finita, vado, vedete che qua ci so, avevamo creato due alette, vado ad incollare le alette così, vado a chiudere questa aletta e vado ad incollarla, perché questa praticamente sarà la, vi faccio vedere, la chiusura, diciamo, della mia borsetta interna e mi fa un po' da, da blocco, quindi se noi andiamo a piegare e incollare creiamo una struttura un po' più rigida che non è male dare consistenza alla borsetta dopodiché praticamente questa è la parte che chiude e questa è la mia borsetta finita quasi finita però la struttura è praticamente questa guardate che carina quindi vado a fare l'ultima cosa cioè a mettere la colla qui su questa, potevo farlo anche prima però eh, ho preferito farlo adesso perché volevo farvi capire a cosa serviva e quindi lo, fa lo faccio adesso voi se volete questa operazione di, di unire queste due lette le potete fare anche prima non, non c'è problema quindi io adesso vado a chiuderle a schiacciarle bene in questo modo qua Ok, e praticamente abbiamo creato la parte rigida che servirà da base quando aprite la borsettina avete ancora questa parte che la chiude, in questo modo qui. Quindi vedete il discorso delle pieghe verso l'interno che abbiamo fatto prima una e due e questo è diciamo la nostra struttura finita adesso però chiaramente manca la decorazione vi farò vedere come ho deciso di decorarla io come prima cosa comincerei con il come chiudere la borsetta allora io ho deciso di chiuderla mettendo una calamita al centro in modo che rimanga ben chiusa ben ferma per cui cosa andiamo a fare andiamo a segnare con la matita dove vogliamo mettere la calamita quindi 18 e 2 farei 9 9 e 1 segniamo il centro più o meno qui teniamo dalla dal bordo un centimetro anche un centimetro e mezzo direi se sì, così rimane ben ferma quindi un centimetro e mezzo dal bordo e alla metà che è 91 andiamo a mettere la nostra calamita quindi prendiamo le calamite prendiamo due una e due allora, io faccio così, con la mia fustellina, questa, vado a tagliarmi due pezzi di biadesivo. Qua ho la mia strisciettina una. Ok. E facciamo in questo modo. Allora, vado a mettere il biadesivo sulla prima calamita. Così. prendo una e mettiamo al centro del nostro biadesivo così ok vado a spellicolare dall'altro lato e la incollo qui al centro di dove ho deciso incollarla in questo modo qua ho preferito mettere il biadesivo perché una punta di colla poi si stacca e non riesco a fare il, il segno di dove devo mettere l'altra ora andiamo a prendere la calamita in modo da incollarla dalla parte giusta quindi eccolo attaccata per cui cosa vado a fare adesso? Vado a mettere l'altro biadesivo, cerchietto che ho perso, dov'è? Eccolo qui, quindi vado a spellicolare il biadesivo, lo vado ad incollare sulla calamita in questo modo, io preferisco farlo in questo modo perché rimane più precisa come... Come posizione perché si poteva anche segnare con una penna ma e la vado ad incollare vado a centrare bene a chiudere bene la borsetta in questo modo qua e vado ad incollare in modo a premere in modo che si attacchi il mio adesivo sulla carta sottostante dopodiché vado a sollevare in questo modo e il mio di adesivo è rimasto attaccato sul, sul cartoncino posteriore in questo modo qua non chiudo perché anzi chiudo e vi faccio vedere così rimane perfettamente chiusa pian piano la riapro fatto questo non mi resta che andare a coprire la mia calamita e per fare questo cosa voglio fare allora voglio utilizzare questo è un altro dei particolari della mia, ehm, della mia carta digitale che trovate sul mio negozio online eh, e fa parte del, del download Pizzi e Centrini. Quindi ho ritagliato questo pizzo che ha una base un po' verde perché chiaramente adesso devo fare un qualcosa che si abbini con la mia midori. Quindi questo centrino ha la base verde e va bene. E lo vado ad incollare sopra sopra la mia calamita facendo però attenzione che allora vediamo un po' ok proviamo il contrario facciamo così ecco preferisco così perché non voglio che si veda una volta che la borsetta è chiusa voglio che si veda solo quando la borsetta è aperta per cui vado a tagliare in questo modo qui 1 e 2 così e vado ad incollare allora prima di incollare però voglio fare una cosa che non ho ancora fatto ma adesso è arrivato il momento di farla cioè eh, voglio eh, passare con il distress tutta la borsettina posso anche farlo dopo volendo posso incollare prima questo allora facciamo così posso incollare prima questo e poi passare il distress però a questo punto prima di incollare devo almeno passare il distress sul mio pizzettino perché per coerenza poi sarà più abbinato a tutto il resto della borsetta quindi vado un attimo a sporcare tutto il pizzo col Distress Passato il Distress su tutto il mio pizzo vado ad incollare in questo modo quindi colla per la carta semplicemente vado a passare la colla dietro il mio pizzo allora come vi ho detto in qualche altro video ma chi non l'ha visto lo ripeto quando devo eh, incollare la carta sulla calamita come in questo caso Praticamente cosa ho fatto? Ho stampato il mio, il mio pizzo, questo è bello dei download digitali perché uno si può stampare, ristampare le cose e utilizzare la carta che preferisce. Utilizzo la carta, quella sottile da 80 grammi, la semplice carta bianca per fare le fotocopie. Perché in questo modo la carta diventa più sottile sulla calamita e quindi non mi va a togliere forza alla calamita quando la chiudo e poi aderisce meglio intorno alla calamita perché se la carta fosse troppo spessa rimane sollevata nella zona della calamita invece in questo modo la carta è sottile e quindi rimane, eh, rimane bene incollata quindi un attimo che il bello di questa colla è anche che si può un minimo riposizionare ok verifico solo che la chiusura non mi vada mi vada completamente a coprire il mio pizzo e così è ecco vedete qua intorno adesso essendo la carta molto sottile io riesco ad incollarlo perfettamente se invece la carta fosse stata spessa visto che io non voglio andare molto oltre la calamita mi sarebbe rimasta sollevata invece in questo modo qui rimane di rimane ben incollata così e anche quando vado a chiudere non si vede più che era quello che, che, che volevo fare quindi qui facciamo in questo modo mentre per ehm, chiudere coprire questa calamita cosa vado a fare? semplicemente vado a prendere un pezzettino del mio pizzettino sempre stampato su carta sottile e vado a ritagliarmi un cerchietto così dopodiché non devo fare altro che andarlo ad incollare lo passo con il distress così per coerenza con il resto Con della colla questo perché non metto il biadesivo perché altrimenti creerei di nuovo spessore sulla calamita invece in questo caso metto della colla è volato tutto <ride> mi è volato tutto mentre la prendevo ok mettiamo questa che è un pochino più tenace visto che c'è la calamita sotto quindi utilizzo questa colla e non la colla per la carta così e vado ad incollarla sopra in questo modo qua ok quindi come vi ho detto prima adesso vi faccio vedere il particolare incollato essendo la carta molto sottile io riesco perfettamente a incollare la mia calamita senza creare spessore e così La chiusura è fatta in questo modo qua ora prima di procedere con la decorazione cosa faccio vado a smussare voi se non avete la se non avete questo attrezzo avete gli angoli non lo so potete anche con la forbice smussarli, io preferisco smussarli oppure potete anche lasciarli rigidi. Io vado a smussare i miei angoli con la mia fustella, questa, perché questi angoli a me piace molto, questa a due angoli, questo angolo e un altro con un'altra forma un po' concava, però questo qui a me piace molto. Adesso, prima di andare a decorare tutta, eh, a finire di decorare la borsetta, vado a passare il distress su tutti i contorni. L'effetto della borsetta col distress passato dappertutto è questo. Adesso voglio decorare il frontale. Visto che eh, ho creato la borsetta per la mia midori voglio chiaramente farla abbinata quindi cosa faccio eh, utilizzo lo stesso centrino del mio pacchetto pizzi e centrini per decorare il frontale della borsetta quindi farò eh, la stessa cosa che avevo fatto per decorare la midori cioè stropiccio il mio centrino così in questo modo così otteniamo l'effetto vintage che abbiamo sulla lamidori ok lo apriamo bene in questo modo qui così e adesso lo vado a sporcare con il distress che non ricarico in modo che non è tanto marrone col distress sport con il tamponcino ancora già sporco da prima Posso andare a sporcare leggermente il mio centrino, così, da dargli un effetto un pochino più vintage, in questo modo. Dopodiché vado con il distress però in questo caso a sporcare un po' meglio i bordi, così, ma proprio una cosa molto molto veloce, così. così sembrerà ancora più, più in rilievo rispetto al, alla mia borsetta una cosa veloce veloce veloce ok, in questo modo direi che va bene quindi andiamo ad incollare allora per questo utilizzo la colla per la carta va benissimo e vado a mettere su tutta la superficie mi raccomando come dico sempre i bordi perché i bordi altrimenti poi si staccano è vero che si può al limite se vi rimane qualcosa di incollato male lo potete incollare dopo lo riprendete però mettiamo la colla dappertutto così e andiamo ad incollare allora, la mia idea è tenere questo sul centro, così. Cerchiamo, la centriamo d'occhio. Sì, direi che così va bene. Pieghiamo qui sulla parte superiore. Andiamo a schiacciare bene, poi schiacceremo ancora meglio e poi incolliamo sul posteriore se qualche puntina è rimasta un po' scollata andrò ad incollarla poi dopo schiacciamo bene incolliamo bene per premere meglio facciamolo così dalla parte interna in questo modo qua così andiamo ad incollare bene sia qui che adesso non si vede bene ma in filo il mio strumento all'interno e vado a premere bene in modo da incollare bene ok vedete che è incollata perfettamente se poi mancherà un pelino di colla posso aggiungergliela dopo ok nella parte sopra andiamo a schiacciare così quindi vedete che l'idea è questa per abbinare ulteriormente ho deciso di fare un'altra cosa allora, creerò una maniglietta da mettere sopra la mia borsettina dove andrò a legare la stessa chiave con lo stesso pizzo che ho usato per la mia Midori quindi, allora, qui abbiamo un centimetro e mezzo, più o meno di, poco più di un centimetro e mezzo di spessore, per cui io vado a tagliare una striscia da un centimetro e mezzo, la lunghezza la decidiamo poi. Allora, tagliamo una striscia così da un centimetro e mezzo. Che, vedete la larghezza perfetta leggermente più piccola del mio del bordo della mia borsetta ora farei una cosa non troppo grande quindi la faccio ad occhio eh. io direi di fare una cosina così ecco direi che va bene tengo ancora la base qua segno in maniera molto con l'unghia e vediamo più o meno la lunghezza che ho ottenuto così quindi diciamo un 13 e mezzo così vi do anche la misura indicativa quindi 13 cm e mezzo ora cosa vado a fare guardate utilizzo sempre questo perché faccio più in fretta allora vado a segnare un centimetro e mezzo per parte posso farlo anche con questo un centimetro e mezzo per parte in modo da creare la base dove incollare la mia la mia maniglia e con questo strumento vado appena appena a dare una forma arrotondata in modo che prenda la forma della maniglia Ora piego in questo modo qui, 1 e 2 e abbiamo creato la nostra maniglietta, che andremo ad incollare in questo modo qua, io la voglio tenere un pochino più larga, ok, quindi andiamo a segnare più o meno dove, diciamo, sì, diciamo così quindi vado a prendere le misure del centro ecco, diciamo a 4 centimetri dal bordo perfetto allora, 4 centimetri dal bordo cosa voglio fare? allora, vado a segnare con la matita 4 centimetri da una parte e dall'altra quindi uno e quindi due così vado a bucare con il mio attrezzo mi raccomando come dico sempre occhio a non bucarvi le dita quindi così e così chiaramente 4 centimetri dal bordo e al centro della mia parte, della parte superiore di chiusura della borsetta. Ora prendiamo la nostra maniglietta, la passiamo, anche questa ora mi dimentico con il distress dappertutto, Se volete scrivermi nei commenti come state passando queste giornate, molto molto molto particolari, se ormai vi siete abituati un po' a stare sempre in casa. Io mi sto dedicando a qualche attività che, che trascuravo un po' perché non avevo il tempo e adesso che ne ho un po' di più gli sto dedicando un pochino di più tempo per cercare di far passare il tempo e poi mi sto godendo i miei due ragazzi che adesso sono a casa sempre insieme a me e quindi facciamo tante cose insieme allora ehm, quindi cosa vado a fare vado anche in questo caso a bucare al centro del mio quadratilo io lo faccio ad occhio quindi cercando di non sbagliare quindi uno altrimenti fate una una croce sul quadrato e poi bucate al centro comunque si può fare visto che è piccola la superficie si può fare tranquillamente a mano ora facciamo così vado a mettere un po' di colla così attacca anche meglio in questo modo qua così abbiamo la colla nella parte posteriore e adesso vado a prendere uno di questi fermagli con non so esattamente come come si chiamino eh, con dietro la parte per bloccare che si apre adesso vi faccio vedere andiamo qui è rimasta Aspettate perché si è sforcato troppo di colla ok vado ad inserire così e adesso vado a infilarlo qui così e dalla parte interna vado ad aprire le mie alette in questo modo qua vedete così Lo stesso facciamo dall'altro lato. Buco un po' di più, perché così, ok. Mettiamo, ah, chiaramente abbiamo messo la colla, quindi andiamo ad incollare bene sul supporto. Idem dall'altro lato, mettiamo la colla, così. Andiamo ad inserire... Il mio fermo qua ok ora andiamo nel foro che avevamo fatto qui così ce la posso fare ok così e andiamo anche da questa parte ad aprire le alette in modo da bloccarlo così In questo modo qua. Andiamo ad incollare anche bene da questo lato. Così e la nostra maniglietta. È sistemata. Ora nella parte interna qui andrò ad incollare una striscia della stessa della stessa struttura vado ad incollare una striscia in modo da coprire i miei due gancetti ma questo lo faccio non, non ve, lo, non ve lo, lo farò dopo perché tanto è inutile che vi faccio perdere tempo a vedere come fare ecco in questo caso vedete che c'è un pezzettino di carta che non si è incollato bene ma non c'è problema andiamo ad aggiungere la colla eccoci qua e lo andiamo a chiudere per coerenza con la mia Midori eh, voglio ancora attaccare la mia chiave come avevo fatto sulla Midori vado a prendere due pezzi di pizzo che sono quelli che ho utilizzato per abbellire il mio laterale e potremmo fare così. Allora, provo a legare questo direttamente. Allora, facciamo così. Proviamo a fare in questo modo. Metto. Non voglio mettere tutti e due i nastri nella chiave perché ho la sensazione che rimangano troppo spessi. E quindi il fiocco non viene bene quindi io farei una cosa del genere bloccherei la chiave con il nastrino verde in questo modo tagliando poi molto più corti qui i laterali così E adesso faccio un fiocchettino con il pizzo che ho utilizzato per la midori, quindi andiamo a fare un fiocco in questo modo qui. E lo vado ad incollare in questo modo qui allora facciamo così blocco sia con la colla non uso questa uso la colla questa che è un po' più forte uso questa colla che è un po' più forte quindi vado a bloccare il mio fiocchettino sulla così non si muove, rimane più bello in questo modo qui quindi andrò a bloccare questo qui e adesso sopra vado a mettere il mio pizzo, il mio fiocchetto, scusate questo qua così devo aspettare un attimino che si asciughi nel frattempo vado a tagliare corti i laterali del fiocchetto. 1 e 2. Adesso dobbiamo aspettare che asciughi un attimino però vedete già l'effetto. Direi che non metto più nessun'altra decorazione. La mia borsetta è terminata, ve la faccio vedere bene da vicino, quindi ho messo il mio riferimento che richiamava l'amidori sia nella chiave che nel laterale con gli stessi colori e gli stessi pizzi. Questa è la parte superiore dove ho inserito i due gancettini verdi che richiamano il nastro e la parte posteriore è molto semplice. All'interno ho messo i pizzi sempre del mio download digitale pizzi e centrini qua vedete sono andata ad attaccare la striscia che vi dicevo dello stesso cartoncino per chiudere il metallo delle graffette che si vedevano adesso apro il mio sportendino e vado ad inserire la mia Midori in questo modo qua richiudo il tutto questa è la mia borsetta che contiene la mia Midori. Spero che anche questo lavoretto vi sia piaciuto, eh, ringrazio ancora Federica Cera per avermi mandato tutto, tutte le misure e le foto necessarie per realizzare questo tutorial, spero che piaccia anche a lei, eh, se avete dubbi o domande come dico sempre scrivetemi e vi risponderò più in fretta possibile e se non siete ancora iscritti al mio canale avete piacere iscrivetevi così mi aiuterete a farlo crescere. Eh, ci vediamo la prossima settimana con eh, un altro tutorial. Eh, come dico sempre, eh, buona creatività a tutti eh, e vi mando un forte abbraccio. Visto che questo è un momento particolare e possiamo darci gli abbracci solo virtuali, perché eh, eh, fisicamente non si può, eh, vi, vi mando un abbraccio un bacione e ci vediamo con il prossimo tutorial. Ciao!